Allora, tanto per metterci una prova, io vi proporrei di provare a fare questo esercizio. Questo è un classico esempio che se provate a farlo senza usare la ricorsione spendete tutto quello che avete in fastidio per le malditezza. Invece con la ricorsione dovremmo forse riuscire a calmarcela in modo abbastanza rapido se non in dolore, in dolore non di sicuro, ma rapido. Cioè, il problema è, data una parola, trovare tutti i possibili anagrammi della parola stessa, dove con anagramma ovviamente si intende una nuova parola che abbia le stesse lettere, ma disposte in un ordine diverso. Parlando eh, in termini combinatori, dobbiamo trovare tutte le permutazioni delle lettere che compongono la parola. Quindi se la parola fosse dog e la parola di l'ho scelta apposta, lasciando la maiuscola, quindi portando tutto in minuscola, tutto in maiuscola, perché non ci interessa il fatto la, la D scritta maiuscola apposta per ricordarmi di, di ignorare il fatto che siano diverse, maiuscole e minuscole, e ottengo sei modi diversi quindi, di disporre le lettere della parola dog. allora, quello è il problema il problema è trovare tutte, tutti gli anagrammi della parola d'oro qui siamo un po' alla Giuseppe da dove sì. parlo? come faccio? allora, Giuseppe dice, vabbè, senti, prima troviamo tutti gli anagrammi che cominciano con la d quindi partizioniamo lo stato di tutti i possibili anagrammi prendendo quelli che iniziano con la prima lettera. Poi prenderemo tutti quelli che iniziano con la seconda lettera. Poi prenderemo tutti quelli che iniziano con la terza lettera. E quali sono tutti gli anagrammi che iniziano con la prima lettera? Beh, sono la prima lettera a cui aggiungo tutti gli anagrammi possibili fatti con le lettere rimanenti. Detto così lo risolto. Io mi sono immaginato, la prima volta che lo faccio io, uno schema ricorsivo di questo genere. Io mi immagino una ricorsione con due variabili che mi porto avanti. La variabile che ho messo nella casellina di sopra, che è la parte di parola, di anagramma, che ho già costruito. All'inizio, vuota, non c'è. Nell'altra parte sotto ho un insieme di lettere che devo ancora considerare. All'inizio le devo ancora considerare tutte, perché nessuna di queste è ancora stata inserita nell'anagramma che sto costruendo questo è il mio problema il problema lo posso partizionare dicendo va bene comincio a costruire una parola comincio a costruire tutti gli anagrammi dividendoli in tre grossi gruppi quelli che iniziano con D quelli che iniziano con O quelli che iniziano con G quindi mi costruisco dei sottoproblemi Ciascuno dei sottoproblemi avrà due caratteristiche che lo individuano. La parte di parola, la parte di anagramma che è già stata fissata, cioè tutti quelli inizieranno con la D, e l'insieme delle lettere che devo ancora giocarmi, che devo ancora usare per completare la parola, perché poi alla fine le dovrò usare tutte le lettere. E quindi ho partizionato il problema in tre, sotto problemi, sono più piccoli di quelli di partenza, sì, perché le lettere da disporre, qua sono solamente due, mentre là sopra erano tre, quindi qua sotto devo trovare tutti gli anagrammi della parola OG, e una volta che ho trovato tutti gli anagrammi della parola OG, ci schiaffo davanti la D, D e gli anagrammi di OG. Quindi il passo di divide è prendi il problema e crea tre sottoproblemi per ciascuno dei quali identifichi già la lettera iniziale e calcoli quali sono le lettere rimanenti ancora da mettere in gioco. Questa è la parte di divisione. Complessità sarà uno di n. No? Se ho tre parole devo creare tre sottoproblemi, devo prendere tre volte... Una per volta le tre lettere. Poi ciascun sottoproblema a sua volta dovrà trovare gli anagrammi, questa volta di due lettere. Quindi da qua cosa farò? Applicherò la stessa cosa. D, questo è un, sotto, un problema, divido in sottoproblemi. Quanti? Beh, stavolta due sottoproblemi perché avendo due lettere da giocarmi farò gli anagrammi che iniziano con O e gli anagrammi che iniziano con G iniziano, ben inteso, dopo la D che ho già, che mi porto dietro. Quindi la D ce l'ho già, ci aggiungo la O, D, O, mi rimane da giocare ancora una lettera. La D ce l'ho già, ci aggiungo la G, mi rimane da giocare la lettera O. Quindi quest'altro problema viene diviso in due sottoproblemi. E questo, ciascuno di questi due sottoproblemi a sua volta può essere diviso in un uh, sottoproblema ancora sotto sottoproblema. Uno perché la lettera a giocare è una sola. Allora quindi dico, qual è l'insieme di anagrammi della lettera G sottoproblema? Prendo la lettera. Trovo tutti quelli che iniziano con la G. Mi sento un po' scemo a dirlo, eh. L'insieme di anagrammi della lettera G, beh. Creiamo sotto sottoinsieme di tali anagrammi che iniziano con la G e che poi combinino nessuna delle lettere restanti, cioè nessuna. Questa è la descrizione di questo sottoproblema sotto qua. A questo punto, quando le lettere ancora da anagrammare non ci sono più, ciò che ho nella parte sopra è una parola completa, un anagramma completo. È più facile da scrivere che da spiegare perché si attorciglia la lingua in questa ricorsione. Ebbene, questo è l'albero completo delle chiamate. Lo sforzo che dobbiamo fare è di vivere, pensare, come se fossimo qua. Non all'inizio, non alla fine. Poi dopo li possiamo sempre considerare come caso particolare per iniziare e per terminare però l'impostazione della ricorsione dobbiamo immaginarsi di essere a metà. Un po' di frase è già fatta, un po' di parole è già fatta, un po' rimane da fare. Se è chiaro il meccanismo, io li metto qua e basta. Tutto il resto non mi interessa. Mi hanno dato questo compito, il mio scopo è di partizionare questo compito in sottocompiti. Decido quali sono le variabili della mia funzione che contengono la stringa sopra, decido quali sono le variabili che contengono le lettere ancora da posizionare, userò delle liste, userò dei set, userò delle stringhe, non lo so, ognuno di noi probabilmente userà una cosa diversa, ma va bene. L'importante è che mi arriva dell'informazione fatta in un certo modo e io faccio due chiamate, due, tre, quattro, sette chiamate ricorsive passando l'informazione modificata in modo opportuno. Fine. Questo è lo schema principale, lo sforzo concettuale principale. Dopodiché, confronto a quello: c'è un micro sforzo concettualino, che è quello di dire, quando non ho più niente, ritorno a questa parola che ho trovato, che ormai mi è già stata passata, già bella che fa. Ma questo lo vedo bene naturale una volta che c'è il codice fatto. Vi convince questo schema? Allora, vi do un po' di tempo così provate a farlo, poi ci confrontiamo. Allora, io qui sono partito dal main, questo per metterci d'accordo sull'interfaccia che deve avere la nostra classe o no, la, la nostra soluzione. Io immaginate di avere una classe anagram che abbia un metodo getanagrams che riceve come parametro una stringa e restituisce una lista di stringhe. Banale, non se volete. Ma perché Spesso l'interfaccia esterna dell'algoritmo è, è diversa, è più semplice rispetto a quella che è la chiamata ricorsiva vera e propria. Cioè, se nella chiamata ricorsiva c'è la parola, le lettere ancora insomma da, da, da gestire, da anagrammare, all'esterno, al main, diciamo, tutto questo non interessa. Quindi io mi immaginavo una classe che avesse questo metodo pubblico GetAnagrams, che per ora è vuoto, e poi magari avrà un metodo privato che è la, la, la vera procedura ricorsiva. E a questo punto se la procedura ricorsiva ha bisogno di dati di appoggio, e ne avrà, li può mettere come variabili di distanza private di questa classe. Okay, quindi, anziché mettere tutto nel main, mescolando un po' il tutto, cerchiamo di separare bene quello che è l'interfaccia esterna dell'algoritmo da tutte le variabili d'appoggio che deve avere. Eh? Questo solo come a livello di, di metodo. Poi, a livello di algoritmo, vi lascio ancora tranquilli un attimo. Allora, partiamo dalla nostra idea di diagramma, no? abbiamo uno schema di soluzione ricorsivo che si basa su queste due informazioni il pezzo di parola già costruito e le lettere ancora da visionare questi sono valori che sono specifici di ogni chiamata ognuno di questi scatolini qua in realtà è una chiamata a una funzione alla stessa funzione tutte sono tutte chiamate alla stessa funzione che vedono però parametri ogni volta diversi valori ogni volta diversi quindi questi due sono i due parametri di chiamata della funzione il primo potrebbe essere ad esempio una stringa il secondo potrebbe essere o un, di nuovo una stringa o una lista di, di, di, di stringhe ciascuno di una lettera sola, adesso possiamo decidere come volete quindi ogni funzione riceve queste due informazioni dal punto di vista della funzione ricorsiva e il suo scopo nella vita è quello di prendere ognuna delle lettere una per una della, del secondo parametro e metterle davanti cioè davanti appenderle in fondo una per volta alla stringa che è il primo parametro tutto lì mm? quindi Pensiamo prima alla funzione ricorsiva. Eh, per ora metto void perché non, ho, non so ancora cosa ritorno. Il fatto che cosa ritorna la funzione me ne preoccupo quando vado a considerare i casi terminali. Però preoccupiamoci per prima dello schema di ricorsione. No? Allora, prendiamo una funzione che posso chiamare... Eh, Anagram, adesso si chiamano tutte anagram non mi piace, allora Ricorsio. ricorri, no? ricorri, verbo... fai ricorsione, in italiano non c'è il verbo ricorri. E cosa fa? cosa fa questa funzione? Riceve due parametri, abbiamo detto, la stringa che corrisponde al pezzo di parola già costruito, E il secondo parametro è l'elenco delle lettere ancora da considerare. Pensiamo che sia una lista? Quindi, cosa fa questa funzione? Diciamocelo ancora una volta, questa volta diciamocelo per iscritto. Funzione ricorsiva per il calcolo degli anagrammi. Vedi le slide? Sulle so slide, così sappiamo cosa fa. chiudo: um, tocco. riceve la parte iniziale dell'anagramma che è già stato definito nei livelli ricorsivi superiori e l'insieme è la lista delle lettere che sono ancora da anagrammare e poi cosa fa questo prende una per una tali lettere le aggiunge alla parola e lancia la ricorsione Quindi word è il prefisso di parola già definito e letters sono le lettere ancora da inserire. C'è ancora un caso da, da, da definire è quando non ci sono più lettere da inserire virgola, anagramma completo, completo con la L e puntini puntini decidiamo dopo cosa fare. Come dicevo concentriamoci sul passo centrale della ricorsione, poi l'inizio e la fine li sistemiamo dopo. Allora, detto così, prende una per una tre le lettere, raggiunge la parola e lancia la ricorsione, e sì, è quasi banale. Cosa devo fare? Devo prendere una per una queste lettere, for string letter, due punti, letters. Per ciascuna di queste lettere devo chiamare la funzione ricorsiva passandogli che cosa? Il primo parametro che cos'è? La parola più la lettera, giusto? Word più lettera. Il secondo parametro ci dà un microsecondo in più da pensare, perché devo costruire l'insieme delle lettere a cui ho tolto questa, però. Potrebbe essere letters.remove di letter. Occhio però che se faccio così io non posso modificare questa collection perché mi è stata passata come riferimento dal mio chiamante. Quindi se vado a modificare questo, vado a modificare quella del chiamante. Che potrebbe non, avere tanto, non essere tanto d'accordo. Quindi me ne devo fare una copia locale. Okay? Quindi prima di tutto mi faccio la mia copia delle lettere. Una diversa per ogni chiamata ricorsiva perché sono tutti insiemi diversi tra di loro l'abbiamo visto nelle slide ogni, ogni chiamata ha un suo insieme di letterine che è diverso da quello degli altri quindi una, sua, una, una nostra lista di string subset lo inizializziamo come una linked list letters quindi mettiamo java.util dove serve questo è un costruttore in cui costruisco una nuova linked list string ovviamente eh? del tipo giusto e nel costruttore passo tra parentesi il nome di un'altra collection quindi lui non costruisce una Collection vuota, ma ne costruisce una copiandoci dentro gli elementi che già c'erano. Okay? E a questo tolgo remove letter. E quindi passerò la funzione ricorsiva di corsiva, il sotto insieme. da ancora da posizionare prendo una parola a lettere di questa lista ricostruisco una lista più corta di lettere che non contiene quella che sto considerando quindi dovesse tutte e poi tolto quella e poi a questo punto chiamo la procedura ricorsiva passando i due parametri modificati la parola a cui ho aggiunto la lettera e l'insieme delle lettere mancanti a cui ho tolto la lettera poi ci sono altri 12.000 modi forse di organizzare anziché le liste, le stringhe, fare degli array fare... non importa ho finito, tra virgolette ho un meccanismo che mi permette di passare da una chiamata a un insieme di chiamate su un problema più piccolo perché questo sat ogni volta si riduce di uno. Qui siamo in un caso come complessità simile a Fibonacci, eh? perché vedete che ho dato un problema, una parola di 8 lettere, faccio 8 chiamate ricorsive con un problema che è di 7 lettere solamente, quindi la dimensione del sottoproblema, dicevamo con n grande, è praticamente simile a quella del problema iniziale. Quindi ci sarà da aspettarsi una complessità di tipo esponenziale, ma è normale perché gli anagrammi di una parola di 8 lettere sono 8 fattoriale parole diverse. Questa è proprio la natura del problema. Se devo calcolare 8 fattoriale cose, avrò bisogno di un tempo che è fattoriale nel numero di elementi. Non è colpa di nessuno. Non mi spavento. Adesso questa ricorsione, poveretta, va avanti. all'infinito, no, non va avanti all'infinito in realtà, nel senso che lei fa il suo lavoro ma ci lascia un pochino bocca asciutta perché non ci dà nessun risultato non va avanti all'infinito perché? perché ogni volta io creo una nuova lista a cui rimuovo una lettera arriverà a un certo punto in cui questa lista contiene una lettera sola la rimuovo e quando chiamo ricorsivamente questa lista sarà non nulla, sarà vuota, non sarà vero bene. Allora, questo ciclo apporto, non farà nulla che Quindi di fatto avremo esplorato tutti gli anagrammi possibili senza però salvarli da nessuna parte. Per salvarli ci serve il controllo dei casi terminali. Cosa capita se non ho più lettere da posizionare? Qual è il mio caso per terminale? Quello in cui non ho più lettere. da posizionare i letter.size di 0 sono nel caso terminale anagramma completo e cosa la faccio di questo anagramma? dove lo metto? beh un modo semplice è quello di definirci a livello di classe una lista in cui ogni volta che ne trovo uno lo appendo in fondo quindi possiamo dire che a livello di classe definiamo una lista eh, di string, che è il risultato. Quindi a questo punto, result. A questo punto, quando lo trovo, semplicemente faccio un result.add di cosa? Di Word, la parola che mi è già arrivata, già belle che fatta altrimenti ho il caso normale, il caso ricorsivo, quello che avevo scritto prima, che a questo punto si indenta di un livello in più. Adesso, nel caso terminale abbiamo detto che quando questa procedura ricorsiva si esaurirà, eh, farà tutti i percorsi che deve fare, poi finisce, dentro questa lista result ci saranno, saranno state aggiunte via via tutte le parole. Quindi adesso ci preoccupiamo, quindi qua ci siamo preoccupati del caso intermedio, qua ci siamo preoccupati del caso terminale, Adesso preoccupiamoci del caso iniziale, tornando dove? Alla funzione pubblica, che deve fare due cose. Preparare la prima chiamata ricorsiva, dopodiché la ricorsione va avanti da sola, e raccogliere i risultati restituendoli al chiamante. Allora, raccogliere i risultati restituendo al chiamante è semplicemente return result e questo è facile. Ovviamente questo result dovrà essere inizializzato, quindi all'inizio dovrò dire uguale a new linked list di string vuota all'inizio ovviamente la creo vuota e poi se vogliamo il lavoro più pesante da fare è creare per la prima volta le lettere allora dovrò avere una lista di string che sono le lettere uguale new linked list. Uso una linked list anziché un array list perché l'operazione principale che faccio è quella di cancellare dal mezzo no? e quindi un array list mi, da, mi fa male pensare di dover spostare gli elementi dentro l'array. Poco cambierebbe. Quindi io devo per, dovrò fare a un certo punto la prima chiamata ricorsiva no? che è I due parametri di questa sono la stringa vuota e le lettere. Questa letters deve essere una collection, anzi una list, che contiene tutte le lettere della parola word che è indicato qua. Quindi devo fare un micro lavoretto per andare a prendere, a costruire questa lista. Eh, semplicemente prendo for i uguale 0, 0 punto e virgola i minore di word.length, i più più, estraggo un carattere alla volta e lo aggiungo alla collection, letters.add, word.substring, substring i virgola di più 1 se non sbaglio funziona così la substring adesso andiamo a leggere meglio substring inizia da specificare e finisce al carattere end index meno 1 ok quindi la lunghezza è end index meno beginning index ok è giusto qui ci devo mettere un int, se non è contento quindi per ogni lettera della parola word per ogni posizione i all'interno della parola word vado a prendere la substring i di più 1, cioè la lettera alla posizione i e la aggiungo alla collection letter perché ho usato substring e non char at? perché char at mi scriverebbe un oggetto di tipo char e mi sarebbe un oggetto di tipo string Avrei allora, potuto fare una new string del charat, però char string mi fa già quella valore. È una string di lunghezza 1. Perché l'ho definita come lista di string e non lista di char. Non ci credo neanch'io, ma sembra finito. Non ci credo perché sembra che non abbia fatto il lavoro. dov'è che, la dov che fai davvero un anagramma, le permutazioni? Aggiungi delle parole che ti arrivano quasi per magia. Vediamo se funziona prima di complimentarci con noi stessi. Um, è andata bene la prima colpa. Bisognerebbe contare quante sono, dovrebbero essere 24 4x3 per per 2 2 per 2 1 4x3 sì, 4x6 24 ce ne sono 6 che iniziano con H 6 che iniziano con E 6 che iniziano con L eccetera proviamo a capire passo passo come funziona allora prendiamo una parola magari di 3 lettere non di 4 prendiamo il nostro dog e andiamo in debug per vedere cosa fa eh? qui ce la facciamo micro Allora, noi siamo fermi qua. Ma perché, con questa risoluzione, non vedo mai i bottoni del debugger, maledizione. Questi qua del debug di Python ma non quelli di Java, togliete dai piedi. Vabbè, chiudiamo la tastiera. CTRL F5. Allora, adesso sono dentro la getAnagrams che è la funzione pubblica con la parola dog come parametro. Okay? Eh... Vado avanti, creo questa lista letters che per ora è vuota e poi questo è un lavoro semplice semplice in cui... La lista letters via via si accresce e quando ho finito la lista letters contiene gli elementi D, il prossimo è O, il prossimo è G. Quindi questa è la lista letters, D o G, scritta stampata sotto in modo comprensivo. A questo punto entro nella funzione ricorsiva, qui sono nella prima chiamata, quindi la parola word è vuota, la lista contiene DOC. Size uguale 0 di letters no, perché ne abbiamo ancora 3 di lettere, quindi andrà nel caso normale. E di queste tre lettere, farà tre iterazioni, una per ciascuna lettera. Finito. La lettera adesso è la D, la vedete lì sotto scritta in grande. Quindi delle tre lettere da considerare D o G parte dalla D. Costruisce con queste due istruzioni questo subset che ha fatto delle tre lettere, vedete OG sotto, a cui che è stato privato della D, sono operazioni da fare con le collection, eh? e voi se non siete un minimo ginnici con le collection qua vi perdete a fare loop su loop per prendere gli elementi, copiarli uno per uno, eccetera. Cercate di riuscire a ragionare a livello di insiemi, di liste, non di singoli elementi, perché altrimenti poi ci si perde negli indici, i bachi poi saltano fuori a dozzine. Eh? Meno istruzioni scrivete, meglio è. Dopodiché la chiamata ricorsiva io prendo Word, che è la stringa vuota, più letter, che è la stringa che contiene D, e sotto insieme che contiene OG. Entro dentro la chiamata ricorsiva e sono al secondo livello. Guardate qua sopra questa finestrella che non guardiamo quasi mai, che è lo stack delle chiamate. Abbiamo il main che fermo alla linea 10 sulla chiamata getAnagrams. Infatti c'è getAnagrams che è stata chiamata, qui sono tutte chiamate attive, che ferma la linea 18, recurs. Ha chiamato la recurs, la, la prima istanza della quale ferma la linea 48, che è la sua chiamata ricorsiva. E invece la funzione attualmente in esecuzione è quest'altra recurs, la seconda, che ferma la linea 38, cioè proprio all'inizio, in questo caso letters sono 2, letters di questa funzione è quello che nel chiamante era subset, il subset del chiamante è diventato letters del chiamato. Il size è ancora 2, quindi andiamo avanti. E quindi eh, anche qua questo ciclo ci creerà sulle due lettere a disposizione, la prima delle quali è la O. Calcoliamo a questo punto il nuovo subset che conterrà la G solamente, ce l'abbiamo qua sotto, e facciamo ricorsione prendendo la D che era la word che mi arrivava, più la lettera in questione che è la o e lasciando il subset contenere solamente la g entro dentro se guardo il mio stack ho a questo punto tre chiamate ricorsive ad anagram sono all'inizio della terza chiamata in cui word è già DO e lettera è solamente g Size è ancora diverso da 0, faccio questo ciclo, che questa volta mi darà un subset vuoto, e la lettera sarà solamente la G ovviamente, ma faccio ancora ricorsione e richiamo la funzione ricorsiva per la quarta volta. Vedete che ho quattro funzioni di cui tre, tre quattro coppie della funzione ricorsa di cui tre appese in attesa di ritorno e una attiva, che è quella più in alto. Quella attiva però ritorna subito perché trova letters con size uguale 0, è vuota, quindi prende Word, che a questo punto è dog completo, è il primo degli anagrammi, e aggiunge al risultato, che per ora il risultato era una linked list vuota. E dopo che l'aggiunta il risultato esce finalmente esco dalla quarta chiamata anidata ricorsiva della funzione uscendo dalla quarta mi ritrovo nella terza chiamata nella terza chiamata in cui dove ero fermo adesso qui devo andare a, a recuperare il pezzo di cervello che avevo parcheggiato per un attimo e si ricordava cosa stavo facendo nella terza chiamata Stavo facendo un ciclo sulle lettere. Avevo visto la prima, adesso vedo la seconda. Non c'è la seconda. Perché in questo livello le lettere sono solamente, erano solamente la G. E quindi non faccio altre iterazioni. Ne ho fatto una, ho fatto la chiamata ricorsiva, alla fine ritorno. Quindi finisce anche la terza chiamata. Sono di nuovo nella seconda, secondo livello. Le lettere in questo caso erano due... Ho già considerato la prima, farò una seconda iterazione, infatti entro qua dentro, per considerare la seconda lettera. Questa volta la lettera sarà la G. Quindi avrò la terza D, più la lettera G, e sotto insieme contiene ancora la O. Sono, cosa ho fatto? Guardiamo il diagramma. Eravamo qui, siamo entrati qui, poi siamo tornati su siamo tornati e poi da qui siamo passati a questa seconda iterazione del caso in cui avevo due lettere la seconda iterazione scenderò ancora di un, giù di un livello quindi scendo giù vedo ancora lettere c'è ancora la O da piazzare e quindi la piazzerò è l'unica da piazzare scendo ancora e avrò la parola che a questo punto è dco e letters è vuota e quindi ritornerò aggiungerò agli anagrammi questa nuova parola che è dgo f5 ho fatto il caro terminale torno su a questo caso che avevo un figlio solo e quindi non farò la seconda iterazione esco subito a questo punto torno su qua e delle due iterazioni che devo fare le ho fatte entrambe. E quindi vedrete che non faccio la terza iterazione del ciclo for, avevo solamente due letters da analizzare. E torno ancora su, a questo punto sono nella prima chiamata. Sono tornato qui. E ho esaurito la prima delle tre chiamate ricorsive che deve fare. E nel frattempo nel result è finito uh, dove è result due parole, DOG e gio E poi vado avanti così, a questo punto prendo la seconda lettera, qui eravamo nel caso in cui Word era ancora vuota e le lettere erano tutte e tre, la prima l'ho esaurita, prenderà la seconda, la O infatti adesso sono nel caso in cui la lettera sia la, è la O e rifarò lo stesso giochino, questa volta con la parola che contiene la O e le lettere rimanenti che sono la D e la G eccetera nodo per nodo ovviamente è un po' pedante farlo fino in fondo però c'è questo sempre salire e scendere scendo, scendo, scendo, aggiungo informazioni trovo la soluzione e la salvo e poi torno su e ogni volta che torno su mi chiedo, avevo ancora qualcosa in sospeso da fare, quelle iterazioni sulle lettere? Se sì, le devo completare, se no, torno a mia volta su al chiamante. E, alla fine, se andiamo avanti, avanti. Torneremo prima o poi... Eccoloci qua. Torneremo, abbiamo finito tutta la ricorsione, torniamo alla, alla funzione pubblica, getAnagrams, che a questo punto avrà il risultato completo e lo può restituire al main. che finalmente lo può stampare questo Word ce l'ha e lo stamperà a questo punto è normale Simo, sono nel codice normale umano non più ricorsivo ok allora, non spaventiamoci il codice è di poche righe è complicato in realtà non è complicato, è complicato il nostro modo di leggerlo, è il nostro cervello che fatica a vedere in questo modo, su più piani contemporaneamente lo stesso codice che si sviluppa. Per quello che bisogna andare molto per gradi, molto per passi, diciamo così, abbiamo risolto concettualmente il problema mettendoci dentro questa scatola e dicendo non mi interessa nulla di ciò che sta intorno. Qualcuno ha dato questo problema e io devo prendere questo problema e scomporre il sottoproblemo. Fine. Quindi metà del lavoro è riuscire a formalizzare il problema, il suggerimento che vi ho dato, prendete una stringa e prendete insieme di lettere ancora da sistemare. E questa è la parte più difficile, riuscire a capire ad ogni livello come rappresenta il problema. E il problema sarà poi sempre una parte già fatta e una parte ancora da fare, parlando in termini molto generali. E poi non rimane che scrivere il codice per spezzarlo, ma una volta che è chiaro che cosa sia, noi ce la siamo cavate con una frase sola, prende una per una per tre lettere, aggiunge la parola e lancia la ricorsione. È tutto qua, una volta avendo deciso come, abbiamo, come, come rappresentare ogni nodo della ricorsione. Poi il resto è contorno, per carità, devo preparare le collection all'inizio, per il risultato, per il dato, devo intercettare il caso terminale, ma il resto è più facile. Lo pensiamo dopo, una volta che abbiamo chiaro che siamo convinti che il passo chiave di ricorsione funziona. Vi lascio con due spunti. Uno è questo. Abbiamo fatto un programma che funziona ma fa pena. Uno perché sputa fuori anche parole che non esistono. Allora sarebbe carino provare a agganciarlo col, del, del, del, col database del dizionario per filtrare tra gli anagrammi solamente quelli che esistono veramente, come parole del dizionario. E qui lo potete fare in due modi. Uno è le faccio generare tutte, poi uno per una vado a controllare se il dizionario esiste. Quelle che non esistono non le stampo, fine. Ma un modo più furbo e anche più difficile è quello nella ricorsione. Mentre faccio una ricorsione, se mi accorgo che una parola sta iniziando per KZZ, nel dizionario esistono parole? Esiste almeno una parola che inizia con KZZ o no? Se no, mi posso fermare subito perché devo andare a, fare, a permutare tutte le altre 27 lettere che mi sono rimaste in tutte le possibili combinazioni, quando so già che dalle prime tre non c'è nessuna parola del dizionario che inizia con quelle tre allora posso fare una terminazione anticipata della ricorsione non vado fino in fondo perché so già che non troverò niente ve lo lancio così, poi si chiama branch unbound questo meccanismo lo approfondiremo più avanti però per dire, quando non devo esplorare l'intero spazio posso esplorarlo tutto e poi buttare via i pezzi che non mi servono Oppure cercare di fermarmi appena mi accorgo di essere uscito dal seminato. L'altro problema è cosa succede quando ho delle parole che contengono più volte la stessa lettera. E per lui sono lettere diverse, e quindi mi stamperà molti duplicati. No, non ci credete, lo facciamo calcolare, e dove è andato Eclipse. Se io gli faccio calcolare gli anagrammi di SIS, no, questa. Sì. vi accorgerete che ci sono parole, ogni parola c'è due volte, SS e A c'è anche qua sotto. Perché per lui le due S della parola sono due lettere diverse, non sa che sono uguali per come l'abbiamo fatto. E quindi ogni parola avrà al suo interno tutte le permutazioni possibili delle lettere uguali, delle doppie o triple, peggio ancora. Allora anche qui, come facciamo a evitarlo? Alla fine? O a metà? Questo è un po' più difficile, è più difficile questo dell'altro. Perché bisogna distinguere tra di loro cose che in realtà sono uguali. Per oggi siamo a posto, ci vediamo martedì.